Grazie Presidente. Eh, io sono molto contenta che finalmente questa delibera eh, approdi in aula. Innanzitutto perché, come già ha detto giustamente l'assessore, ma anche ha ribadito il consigliere Coglia, Presidente della Commissione Commercio, è questo un settore che sicuramente eh, necessita del giusto sostegno e del giusto riconoscimento, ma soprattutto per eh, riuscire. A, a sopravvivere in questo periodo così particolare e io mi vo voglio auspicare che questi eh, non ho letto bene tutti i dettagli della delibera però voglio auspicare che questa eh, quest esenzione della COSA per queste agevolazioni eh, siano non solo per quanto riguarda i mercati rionali e tutte le altre categorie già citate nel discorso introduttivo dall'assessore Gafarotti, eh, ma eh, auspico che siano eh, diciamo in, um, a beneficio anche di un importante settore quale è quello delle edicole. Non dimentichiamolo che le edicole durante il periodo della pandemia sono rimaste aperte e hanno svolto un importante servizio, molte di loro, eh, di eh, ausilio eh, dell'amministrazione per, eh, eh, perché eh, riuscivano e erano state abilitate eh, non solo per il ehm, rilascio dei documenti dell'anagrafica ma anche per eh, la raccolta delle domande e eh, del, eh, dei sussidi necessari. Eh, per le persone che erano in stato di necessità, quindi anche per i buoni pasto e tutta una serie di, eh, di necessità della popolazione, quindi sono rimaste aperte e hanno, eh, sono state di ausilio e anche di sostegno all'amministrazione in un momento in cui eh, era poi difficile riuscire anche ad effettuare i servizi al pubblico ed era anche difficile, per, visto eh, il, il blocco degli spostamenti, anche per le persone spostarsi troppo distante dalla propria abitazione per poter fare le richieste eh, di cui necessitavano. Ecco, io auspico che questo eh, sia un, eh, un beneficio che va anche in direzione delle regole, perché credo che eh, se lo meritino e sia giusto. E, e, Voglio spiegare questo e mi, spero che magari l'assessore possa chiarire questo punto. Eh, la ringrazio Presidente.